Due, La CGL nazionale saluta i compagni e i delegati al quindicesimo congresso del dell'Eno, augurandovi un buon lavoro per il vostro congresso, vogliamo rinnovare i sentimenti di solidarietà e di fratellanza, di condivisione di una politica in Europa che rimetta al centro il lavoro, le sue condizioni, anche come soluzione, unica soluzione possibile per uscire dalla crisi che ci ha travagliato in questi anni. In questi mesi. Cogliamo anche l'occasione per ringraziarvi della solidarietà e della fratellanza dimostrata dopo l'assalto alla sede nazionale della CGL operato da una squadra di fascisti sabato scorso. La solidarietà è fondamentale in questi casi ma è anche il segno della possibilità che i sindacati europei siano uniti nel far fronte alla crescita di populismi di destra e di nazionalismi che sono tutti dannosi per i lavoratori e soprattutto per combattere qualunque possibile ritorno del fascismo. Ancora buon lavoro e a presto.